Da tanti mesi, ormai, ogni qualvolta mi è possibile, le ascolto e spesso mi raccontano, mi raccontano una storia. È proprio in forma come di un po' racconto e un po' è come un ricordo di qualcosa che da qualche parte ho vissuto o sto vivendo. Questa carta in particolare mi ha eh, ricordato rievocato un'atmosfera che temporalmente non saprei collocare, ma sicuramente dentro di me ha a che fare con qualcosa di molto molto antico, come mh, una versione precedente dell'essere umano terrestre. E questi due simboli che rappresenta, che ancora sono arrivati fino a noi, la tradizione del drago trasparente ce li racconta, ci fa fare dei lavori gli dà dei nomi. Al di là dei nomi e dei lavori, però anche solo i simboli, proprio essenziali, scarni, incisi quasi, in questo ricordo che mi riportano sono come un contatto con una dimensione di divinità, di assoluti, di spiritualità che non passa dalla parola, passa dal corpo passa dal simbolo, passa dal sogno, dalle necessità del corpo. E uno dice, beh, facile immaginarsi un contatto di questo tipo in un'epoca remota, quando non c'era il lavoro dipendente, quando non c'erano i telefonini, quando non c'erano le televendite. In realtà quello che mi conforta moltissimo quando ascolto queste carte è la loro atemporalità completa. Tutto quello che dicono io immediatamente lo posso ritrovare nelle mie giornate e spero anche voi quando un pochino ce le raccontiamo al mattino. Questa carta oggi ci dice che ci sono come degli assoluti nelle nostre giornate non hanno a che fare con i pensieri e con le parole, sono proprio degli istanti di contatto molto fugaci, brevissimi, dobbiamo essere attenti per vederli, ma a volte ci sono passaggi di una musica, scorci di un marciapiede in città, forme delle nuvole, movimenti delle foglie negli alberi, momenti che durano un istante e poi vanno via, che la mente potrebbe descrivere con mille parole ma non riesce a dargli una ragione, ad inserirli in un movimento logico. Ci sono e sono ben oltre la nostra logica, sono i movimenti della Terra, della vita, delle stelle addirittura molto molto più distanti da noi. Ecco questa carta oggi ci ricorda proprio quello, non c'è solo quello che si pensa, c'è anche tanto di ciò che semplicemente è, senza dargli una connotazione, senza doverlo per forza legare a noi, senza riportarlo a che cosa mi insegna, che cosa, che cosa mi dà di utile, come posso impiegarlo. Tante delle cose più forti sulla Terra esistono e basta. E di noi non si curano minimamente, però se noi ci curiamo di loro, eh, allora diventa molto interessante, perché sono talmente più grandi della nostra dimensione che ci insegnano anche solo esistendo, ci riempiono, ci fanno ricordare anche solo osservandoli, sentendoli, sognandoli. Tutti abbiamo fatto almeno una volta nella vita l'esperienza di ammirare il cielo di notte. Basta prendersi qualche minuto, guardare la luna e soprattutto le stelle e capite esattamente di cosa sto parlando. Ci sono cose talmente incommensurabili rispetto all'essere umano che non vanno comprese. Semplicemente ci si sta in silenzio, le si sente e basta così. Più in là di così non serve andare. le nuvole, mai uguali un giorno con l'altro, il sole, le foglie degli alberi, la pioggia, anche il pelo dei gatti che passano in casa. Se io ci porto l'attenzione, la vita, anche quotidiana, anche contemporanea, è piena di cose enormemente più vaste, grandi e risonanti dell'essere umano. E questa carta me lo ricorda. Ora, quando si fa la ginnastica, lo si ascolta, questo movimento che va oltre la comprensione. Ecco, quello che avviene per questi simboli avviene anche con le geometrie. Sono di un altro stile, di un'altra provenienza, di un'altra epoca, se vogliamo, non lo so. Però hanno sempre lo stesso impatto. Quando guardo una geometria non posso mettermi a pensare che cosa vuol dire per me. Dopo mi dirà qualcosa. Quando mi apro al contatto con un sigillo geometrico o con una geometria semplice, innanzitutto sto in silenzio e ricevo quel che c'è. È difficilissimo stare in silenzio, fermare i pensieri è una cosa complicatissima. Però mi faccio aiutare dal corpo, mi faccio aiutare dalla terra, mi faccio aiutare dai miei maestri, dai miei angeli. Ci provo. Perché si è davanti a un qualcosa di una dimensione talmente più ampia del pensiero che c'è bisogno di silenzio non di comprensione, la comprensione viene dopo questo contatto, è a ritroso. Simboli potenti come ad esempio questi, prima si contemplano, si prendono per quel che sono.